c'è qualcuno che vuole dirmi com'è andata che vuole raccontarmi qualcosa se sì, accende le lucine di questa scatolina che ho in mano c'è qualcuno che vuole dirmi qualcosa ti hanno fatto del male qui ho sentito Qualcuno ha urlato? Sono vicino a un corso d'acqua. È vero che l'acqua vi aiuta a canalizzare energia? Io vorrei capire molte cose. Prima di tutto, cosa siete voi? Chi siete? Qui vi chiamano fantasmi, entità. Cosa è successo qui? Per favore parlate con me. al plurale perché mi è sembrato di capire che sono di più vi ho sentito vi ho sentito prima morto qui? È vero che esiste una vita dopo la morte? O meglio, è vero che la nostra coscienza continua a vivere dopo la morte del nostro contenitore fisico? Qualcuno riesce a darmi una risposta. to the best stop. un po' strano. È un esperimento che mi ha fatto. Esiste qualche forma intelligente che riesce a comunicare con noi? attraverso la propria energia qualche forma intelligente che abita in un altro pianeta se si può parlare attraverso questo strumento per favore e darmi delle risposte Vorrei capire se è solo una grossa immaginazione da parte di noi uomini o se c'è qualcosa di vero. Qualcuno qui sulla nostra terra afferma di avervi visto è così... Pronto? Ale? E eh, ciao? Ciao, ascolta, ma mi vuoi dire adesso cosa è successo dove mi è mandato? Ma hai già fatto l'indagine? Hai fatto tutto? Sì, sì, ho finito ora. E sei ancora lì? Sì. Allora, lì dove sei tu, in via quel vialetto dopo l'acqua con gli alberi, mm. è successo che eh, una tragedia più o meno un anno e mezzo fa. Mm hanno trovato un, un ragazzo di 24 anni impiccato a, ad un albero Sì, è stato trovato eh, il mattino dopo da un vecchietto che passeggiava lì col cane mm. non si sa ancora le cause non si sa ancora se si tratta di suicidio di omicidio mh, di una setta c'è tanto mistero attorno a questa storia mm, mm, mm. Ma perché è successo qualcosa? No, no, no, non è successo niente, però alla fine la curiosità comunque è tanta. Non ho, okay. diciamo così, apparentemente non ho avuto molti dati. Qualcosa no. è successo, ma eh, non so bene cosa, poi vabbè a casa poi... Dai, va ah, bene, ah, ok, dai. Ascolta, eh, guarda che ho intenzione beh. di fare la tavola Ouija uno di questi giorni, preparati. Ma con chi? Con te? Perché? Come perché? Tu mi aiutavi? No, dai, basta, dai, non, lo sai come la penso. <ride> dai! No no, no, no, no, lavoro, lavoro. <ride> Quel ma... giorno di come farla c'ho da fare lavoro, mi spiace amore. Ma dai, non puoi! Non mi mettere in mezzo! <ride> ma dai! C Ho paura, smettila! Dai! Oh l'hai detto, eh? Sei in diretta! No, no! Ma vai a cagare, <ride> dai, che stronza che sei! Dai, ciao! Cagare, ciao se ciao, ciao, piaggio, ciao! Dai.